E bentornati in questo nuovo video Su Rocket League Io sono GasGas0608 E oggi ragazzi siamo qui Per giocare a Rocket League Ragazzi Allora eh... Vediamo se ci può entrare Oh no no, no no no no no no Abbandono abbandono Allora ragazzi in questo video siamo qui Per ritornare In eh... Platino ragazzi in 1v1 Perché purtroppo ragazzi Ho avuto eh, Alcuni problemi col controller Nelle partite che ho fatto Anche per questo non ho fatto live ragazzi Quindi è questo sostanzialmente il motivo eh, Per cui Io non ho Fatto live questa settimana Ok ragazzi, allora. Questa è la mia prima partita del giorno. Eh, quindi, dai. Non male, non male. Vediamo come riusciamo a giocare, ragazzi. Bello questo. Veramente bello, ragazzi. Veramente bello. No. Porca miseria, ragazzi. Eh, per questo io di solito non rischio mai. Quando gioco. Eh, vabbè. GG. Allora. E eh, va bene ragazzi. Se questa è la nostra prima partita, ce la stiamo... Attenzione perché... Questo era bello. Questo era bello. Questo era bello. Manca un minuto e stiamo 4 a 4. Quindi dai. Bello. Bello. Ok, vediamo, vediamo cosa vuole fare, vediamo Wow Un super player Mamma mia, che player Signori, che player Cioè io non sto manco giocando seriamente Dai, gg ragazzi Gg GG, bella partita ragazzi Una partita veramente bella ragazzi Ragazzi ora mi sono veramente gasato E eh, stiamo per arrivare ragazzi alla divisione 4 ragazzi Stiamo per arrivare, siamo anzi per Stiamo per tornare alla divisione 4 Sono un cretino Sono un cretino, ho preso gol Mamma mia che cretino son questo è più scarso di chissà che cosa fa più schifo di chissà che cosa C'è raga C'è Non ho capito cosa è successo ma va bene Che cagata, dai. Faccio schifo. Cioè, dai, seriamente mi avete rankato con uno di questo genere in partita? Dai! Cioè, non è una partita. Ragazzi, io intanto vi ricordo di lasciare un bel like a questo video, ragazzi. Soprattutto, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanellina per non perdere nessuna delle novità sui miei prossimi video. Da quando, ragazzi, ho ripreso a fare le live su Twitch, veramente, stiamo... Siamo, siamo quasi ragazzi, siamo arrivati a 45 quasi. Quindi tra poco posso prendere l'affilato ragazzi. Ed è soltanto grazie a voi ragazzi. Ci provo, ci provo, ci provo. No, stavo scherzando. Però ragazzi stava riuscendo. Stava riuscendo, porca miseria. Stava riuscendo Porca miseria No Dai un nulla Ragazzi Di un nulla non ci sono arrivato Veramente di un nulla C'è cioè. Ce la siamo portata a casa Ce la siamo portata a casa Raga Oh Attenzione Attenzione perché ce l'ha regalata Ce l'ha regalata ragazzi Ce l'ha regalata livello 190 quasi Attenzione ragazzi Ultima partita Ultima partita ragazzi Scommetto che sarà veramente sudata ragazzi Ok questo è il vincitore torneo stagione 2 Oro Ha vinto tre volte il torneo Eh vabbè ragazzi se il buongiorno si vede dal mattino... Ma va bene, a 2-0. 2-0. Però attenzione perché abbiamo ancora 4 minuti e 44, eh. Attenzione. Quanto siamo cretini, ragazzi? Anzi, quanto sono? Sono un demente. Sì, dai ragazzi, dai ragazzi non molliamo, non devo mollare Dai ragazzi, ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare, ce la possiamo fare No, non ho preso il turbo, non serve il turbo GG, GG ragazzi, GG, GG dai, GG, ok ok ok Mamma mia ragazzi Che gol Porca miseria Bell insidioso! E attenzione Perché oh No raga Attenzione E eh, non è impossibile Mamma mia che mostro Mamma mia che mostro signori Ma perché non abbandoni io mi chiedo Vabbè ragazzi io direi che Ora siamo anche in condizione di poter provare a fare Bella Mi ero girato malissimo Mi ero girato malissimo Godo Ma quanto godo Porca miseria quanto godo ragazzi Questo ci ha provato Ok Ok Ok ragazzi mm, mm. Fanno schifo E attenzione perché ci siamo arrivati ragazzi Ci siamo arrivati Finalmente ci siamo arrivati ragazzi Ci è voluto un po' ma finalmente ci siamo arrivati E meno male ragazzi E meno male detto questo ragazzi il video finisce qui mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere nessuna delle novità sui miei prossimi video ragazzi mi raccomando spolliciate mi raccomando ragazzi mettete un sacco di mi piace e condividete il canale con amici, parenti di tutto ragazzi e mi raccomando venitemi a seguire su twitch ogni sabato e ogni domenica in live ragazzi stiamo per arrivare a 50 ragazzi quindi mi auguro che siate voi tra questi 50, tra questi primi 50 ragazzi. Perché metterò VIP il cinquantesimo iscritto su Twitch probabilmente ragazzi. Quindi mi raccomando iscrivetevi. E detto questo, bella ragazzi.